Cominciamo questa seconda parte, eh, siamo molto lieti di avere tra noi Warren Mosler, eh, ideatore, fondatore, chiamiamolo come vogliamo, della Modern Money Theory, ospite qui da noi a Sottosopra eh, e per una breve intervista che durerà un'oretta prima di passare poi al dibattito tra eh, Randall Ray e Sergio Cesaratto, io gli farò alcune domande che abbiamo preparato insieme al gruppo di Rete MMT. Eh, e Cominciamo con la prima. Uh, allora, uh, in Italia si parla ovviamente della, uh, diciamo della spesa pubblica italiana, del debito eccessivo troppo alto, naturalmente la Modern monetary Theory mette al centro della sua analisi uh, il ruolo dello Stato e uh, rovescia molte impostazioni mainstream secondo cui il deficit fa male. Okay? Eh, quindi una di queste posizioni è rappresentata da Carlo Cottarelli, eh, ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale, spesso ospite in televisione e accreditato in Italia come possibile candidato premier, il quale dice che non è possibile crescere, far crescere l'economia con, lui dice, i soldi pubblici, eh, credo che intenda la spesa pubblica. Eh, Ecco, allora la domanda che io faccio a Warren Mosler è uh, che cosa rispondi a Cottarelli? Ok, I, uh, ripeto la, la domanda in inglese e poi avremo la, la, la sua risposta e la traduzione in italiano. Uh, Carlo Cottarelli, former I am a functionary and Possible prime minister, candidate in Italy, says that it's not possible to grow with public money. And I think he, he, I think he means public spending. Uh, public uh, deficit deficit spending. Uh what do you answer? Okay, so when when you have public spending perhaps deficit spending, but any public spending uh in deficit that is accounted for as GDP growth. Viene contabilizzato come PIL. When it's spent on goods and services. Quando è speso in servizi e in merci. And if you increase it, then it grows. E se voi eh, la aumentate, aumenta. So it's hard for me to understand exactly what the question is and the question gets asked a lot. It gets put to me quite often. Sì, quindi è un po' difficile per me capire eh, quale sia la domanda ed è una domanda che mi viene posta piuttosto spesso. So it's impossible to answer without the person here to qualify what he's, what he's asking. Quindi è abbastanza difficile rispondere senza avere la persona qui presente. Ok. Ok. All right. Okay. So, sorry. Okay. <laughs> uh, sempre sul deficit. Uh, ci sono commentatori in Italia che quando si parla di politica economica eh, e quindi le solite richieste da parte della Commissione europea di rientrare nei conti, di non fare deficit eccetera citano casi di paesi che hanno avuto difficoltà con la crisi che è seguita al crack del 2008 eh, come la Spagna e il Portogallo e dicono di Spagna e Portogallo che dovrebbero essere esempi per noi eh, perché sono riusciti a crescere applicando le politiche di austerità quindi l'austerità avrebbe aumentato il prodotto interno lordo e così uh, ok so uh, I sent you the charts can you put those up there? I, I can try uh, or I, can, or I can tell you about them this. Okay. so I, I put up the charts for Spain and You can see the economy was growing before the crisis, at around 4% or so. And then the crisis hit and growth dropped way down. Wait a second. Wait a second. Oh, it's crazy. No, so if so. Okay. Okay, okay now try we're uh, trying to project it. They're trying to change it. It's gone? Yes. Where is it? It's going to Ah, Query, okay. Okay, let's try. Oh, it's just warming up. <laughs> <laughs> okay, it's quite slow, eh? <laughs> okay, and that's okay. okay. So let's look at the next chart. Uh, or mic. On the mic. Okay, so we have Spain is growing before the crisis somewhere around allora, prima della crisi, la Spagna stava crescendo intorno al 4%. And we had uh, the growth rate was grinning down the deficit because taxes go up and uh transfer payments go down, and money goes down. Quindi il, il deficit in realtà non era molto alto. And then we had the crisis. L'abbiamo avuto la crisi. And you can see that growth started to recover after the uh, The growth started to recover after the budget deficit went to maybe 11% of GDP. E' chiaro che la crescita ha ripreso dopo che lo Stato ha fatto un deficit oltre 11%. OK, the deficit stayed high. Il deficit è rimasto alto. OK, and then a little bit later, the economy starts to grow again l'economia ha ricominciato a, a crescere ancora more from 2016, to e più recentemente dal 2016 ha cominciato a diminuire As, e con il deficit che è diminuito anche l'economia ha cominciato a rallentare So it looks to me, if anything, a me sembra, the data can be indicating that it takes a higher deficit to get higher levels of growth. A me pare che questi dati uh, mostrino che uh, per avere più alti livelli di crescita eh, sia necessario avere più alti livelli di... And as the deficit comes down, it's working against growth. E che quando right. il deficit, invece, diminuisce, eh, e la crescita ha un impatto negativo. To, to the same point... Yeah, we can, we can make a phrase with you. To the same point... Uh, allo stesso punto... Uh, if you were to proactively increase the deficit by either increasing spending or cutting taxes... Quindi, se allo stesso punto voi volete aumentare il deficit sia aumentando la spesa pubblica, sia diminuendo le tasse, Every economist who's paid to be right, not the propaganda spreaders, would forecast higher growth and lower unemployment. So from where I come from, there's no dispute. That is the opposite of what they're saying. Quindi da dove vengo non c'è alcun problema, non c'è alcun dibattito sul fatto, su quello di cui stiamo parlando. Okay. Allora, altra domanda, eh, sulle imprese multinazionali, le multinazionali in generale i capitali che investono in diversi paesi delocalizzano dove il lavoro costa meno e dove lo Stato impone tasse più basse. Allora, la domanda è, possono questi fenomeni di delocalizzazione dei capitali ostacolare la politica di un governo dotato di sovranità monetaria? Do you need the translation? No. Okay. ok, so, here I say no, It, it's uh, more correct to say the opposite. No, anzi, è più corretto di dire esattamente l'opposto. When you have outsourcing and other efficiency gains, quando avete outsourcing e other dinamiche di efficienza uh, which cause the uh, private sector to need to employ fewer people che portano uh, le, le, le a, dovere, a dover assumere meno persone. That means taxes can be lowered. Questo vuol dire che le tasse or public services or transfer payments increased. O, uh, le, la spesa per eh, il settore pubblico e per i trasferimenti without adding um, pressure to inflation from excess spending può aumentare senza che si creino pressioni inflazionistiche. Ok, uh, still about this. Why why do you think countries compete between each other? Uh, to attract foreign direct investment. Perché pensa che i paesi competono tra loro per attirare gli investimenti dall'estero? Penso che sia dovuto a una comprensione incompleta di delle operazioni monetarie e di quali siano le, le opzioni che i paesi hanno. So in... 1999, Quindi, nel 1999 per esempio, the had the highest, uh, in the world. Gli Stati Uniti hanno avuto il eh, più alto livello di eh, investimenti diretti esteri nel mondo, And it was not for it. e sicuramente non, non stava, non era in una dinamica di, com di competizione per ottenerli. It had Probably some of the highest wages in the world, so it wasn't competing with wages. Uh, aveva dei livelli salariali tra i più alti al mondo. Had a massive trade deficit, 400 billion dollars, back when that was a lot of money. Aveva degli enormi uh, deficit commerciali e allora uh, erano veramente, veramente alti. But uh, it had nearly full employment. Unemployment was under 4%. E aveva quasi la fine occupazione, la disoccupazione era meno del 4%. Era un ottimo posto per far soldi per le aziende per, aver, per far profitto. And that's what ultimately attracts foreign investment, a good place to make money. E alla fine è questo che attrae gli investimenti esteri. Allora, un altro, un altro diciamo, incubo degli italiani è che se si dice che se eh, il, un paese come l'Italia decidesse di eh, riacquisire autonomia e diciamo così, sovranità monetaria e applicare principi base su cui si fonda la Modern Money Theory farebbe, si dice, la fine del Venezuela. Eh, This is the nightmare of the Italians, to, you know, if you get out of the Euros and you recover the sovereignty, monetary sovereignty, you end up with uh, like Venezuela. So oh, you so, you, you, so you'd be forced to speak Spanish? <laughs> <laughs> is that the nightmare? We already <laughs> understand each other, <laughs> Spanish and Italian. Oh, so it's not so bad. <laughs> okay, so look. What, But MMT says that MMT doesn't actually say anything, but I'll, I'll say that. A questo, ma lo dico io. Any nation that enacts the exact same policies as Venezuela should expect the same outcome. Che, eh, le del eh, le OK, and I've yet to hear anyone propose for Italy anything like what's been uh, enacted in Venezuela. E nessuno proporre per l'Italia quello che sono state le politiche applicate in Venezuela. Yeah. So, okay, which kind of policies you think they, are, they did wrongly and they and created inflation in Venezuela, hyperinflation in Venezuela? Quali sono le politiche che, ah, secondo te, che è, <laughs> eh, hanno portato all'inflazione elevatissima in Venezuela? Non ho informazioni di prima mano, dirette, ho, ho delle informazioni eh, che ho ottenuto indirettamente, quindi la qualità di questo tipo di informazioni non è alt sempre altissima. But I have some però ho qualche informazione. So I googled Venezuela corruption. Quindi And the first story that comes up, e la prima uh, some person was arrested in Miami. Miami. who had somehow gotten 2.4 billion worth of uh, dollars out of Venezuela. Che uh, in qualche modo è riuscito a fare uscire 2,4 miliardi di dollari dal Venezuela. And invested it in Miami. E gli ha in Miami. And he was accused of money laundering. Ed è stato accusato di riciclaggio. Which, uh, mean, di which so means somehow he got his hands on that many boulevards, which I don't know how many zillion boulevards that is. <laughs> che vuol dire che ha messo le sue mani su così tanti viali through the banking system. Uh, tramite il, uh, sistema bancario. What do you mean by Bolivar? That's the currency. Ah, Bolivar. Bolivar. <laughs> <E Boulevard, laughs> sembrava, okay, okay, ho a bolivar. Bolivar. Uh bolivar. -huh. Parli okay, troppo okay. francese. Na, sì, Bolivar, sono mezzo <laughs> francesco. francesco. <laughs> Quindi, sostanzialmente, rifacciamo, no? Che questa persona ha messo così tanti soldi, così tant, eh, ha messo le mani su così tanti Bolivar, ok? Yeah. Uh through some form of corruption in the banking system, maybe it's loans to insiders or state owned enterprises. I don't know how he got it. Tramite qualche forma di corruption in the system bancario boliviano. Sells them on the foreign exchange market for dollars. Quindi dopo ha venduto questi bolivar uh, sul mercato delle valute delle valute per ottenere dollari. And buys property in Miami. E poi ha, ha in Miami. That's just one person. E questa è solo una persona, una persona solo. Okay, the government is full of that Il governo, lo Stato <laughs> è pieno di questo tipo di storia, di personaggi. Okay, and so they're driving the currency down. E quindi questo tipo di dinamiche porta il tasso di cambio della valuta a diminuire, Okay, and so imported prices go up. E quindi i prezzi dei beni importati aumentano. They've had a collapse of their... Um, normal production in, in Venezuela, again largely because of the corruption, and that's, that's one way you get inflation. More important, we know there's very high unemployment in Venezuela. Noi sappiamo che in Venezuela c'è un, un gran livello di disoccupazione, quindi noi sappiamo che il problema non è un eccesso di domanda interna, sono stato sui mercati per ormai 45 anni And Yes, you can cause inflation by overspending and by with too much deficit spending. It's possible. Certo, posso provocare l'inflazione aumentando troppo il deficit pubblico, aumentando troppo la spesa nel sistema. And I could do it if you asked me to, to run the uh, government. I could spend enough to create inflation. Sì, quando posso fare anch'io se mi chiedete di gestire il governo. But I've never seen it happen in my 45 years in financial markets. It's all the inflation is always from something else. Personalmente non ho mai visto questa cosa avvenire. Eh, D'abitudine l'inflazione viene sempre da altre fonti. Okay, so Turkey, for example, has 25 inflation. La Turchia per esempio ha avuto il 25% di inflazione. Diciamo la disoccupazione data dalle statistiche è l'8%, la disoccupazione... Alta, 17%. The inflation is not from overspending, it's from something else. And, and the inflation? It's not from overspending. It's yeah, from but something what else. was the rate of 25%. Oh, and the rate of inflation was 25%. And the inflation was <laughs> 25%. Yeah, and so it's, it's not from overspending, it's <laughs> from something else. And so it's not from overspending, it's from something else. And if anybody's here from Turkey, maybe they could tell us about... That kind of uh, transmission from the banking system to the foreign exchange markets that's probably causing the inflation, probably through state owned enterprises and state owned banks. When I was trading in the 1990s, quando stavo facendo trading negli anni 90, every few years Paribas, the French bank, eh uh, ogni ogni qualche anno uh, Paribas, una banca francese, would write off 5 billion dollars in losses, which was an unheard of number back then. Eh uh, che um, faceva un qualcosa come 5 miliardi di perdite uh, in dollari uh, che allora erano un, un un numero enorme veramente enorme come diamine è possibile fare così tanti crediti, così tanti prestiti sbagliati a gente che dopo non ripaga il proprio prestito in soltanto 4-5 anni. ancora una volta, una forma di riciclaggio. Laundering penso che sia il riciclaggio è comunque un uso improprio del credito che porta che poi si riflette sui cambi. Ok, so anyway, it's very rarely overspending, is what I want to say. Che, però, ancora una volta, il mio punto è che è molto raramente l'eccesso di domanda a creare l'inflazione, e questo è il mio punto. Uh, collegato con questo punto su corruzione, uh, se, allora, se lo Stato può emettere tutta la moneta di cui ha bisogno, come si può prevenire l'abuso di questo potere da parte dei politici al governo? Uh, come si può prevenire fenomeni di corruzione, in un caso diciamo, penalmente rilevante, ma anche un'eccessiva indulgenza verso gli evasori fiscali o semplicemente le regalie, i regali dei politici sotto elezioni? a cui non corrisponde alcun piano di politica economica vera e propria. Do we need translate? No, that's yeah. okay. Well, okay. Okay, so well, uh, I, I didn't realize you were going to be talking about the United States. No, I'm talking about <laughs> Italy. I'm talking about No, that's Italy. my... Ah, no, Non pensavo che stesse parte, che andremo a finire a parlare di Stati Uniti. Ah, you know, that's life on planet Earth. We've been fighting corruption for a long time. Con la vita sul pianeta Terra abbiamo combattuto l'inflazione per lungo lungo la corruzione, la corruzione, corruzione, hai detto. Io I've been fighting corruption. Sì. Yeah. Yeah. detto inflazione. Ah, sì, sorry. Yeah, We, we've been in fighting corruption for the entire existence of mankind, all the way back through the Bible. Abbiamo lottato contro la corruzione da quando un uomo esiste fin dai tempi biblici. Yeah, it's our biological nature to be corrupt, I think. Probabilmente c'è qualcosa nella nostra natura biologica che ci corrompe. Yeah, and it's a constant battle and the best we can do. quindi una costante battaglia e dobbiamo sempre fare il meglio di noi stessi. Is make sure to the best of our ability that we have the institutional structure in place to enforce the laws. Quindi dobbiamo fare il nostro meglio per fare in modo che avere la la struttura istituzionale tale da, uh, da, rendere, da mantenere il sistema della legalità. E come un mio socio un mio una volta ha detto dobbiamo lottare con l'esercito che abbiamo in progress il genere umano è un work in progress, è un progetto che si sta facendo. Non completo. Non completo. Okay. Um, ok, torniamo a parlare di altro dall'Italia, eh, la Germania. La locomotiva tedesca rallenta, eh, molti commentatori temono che stia arrivando, in realtà è già abbastanza nei numeri, un'ennesima recessione che colpirà l'Europa. Uh, cosa pensi che sta per accadere? Ok, that's the best yet. questa <laughs> è la migliore <laughs> domanda fino ad ora. Spero di saperne qualcosa. Ho gli stessi timori. And for 30 years I've been that work. Allora, per 30 anni ho detto, ho continuato a dire, che eh, le politiche monetarie non funzionano. You know, I had conversations with the Bank of Japan uh, in 1997 or 1998. Oh, Questioning why they possibly thought quantitative easing was going to help. Okay, and Randy Ray over here has been making the same <laughs> points, you know. We've been doing this forever. This has been a core thing about MMT we point out why monetary policy isn't going to work well now it's been yeah professor Randal Rey yeah. è da sempre che eh, spiega che quantitative easing non, non funziona è, è qualcosa diciamo che abbiamo trattato da fin dall'inizio da sempre now, after 30 years the bank of japan says well we just need a little more time e dopo 30 anni la banca di, Giappone dice no ma abbiamo bisogno soltanto di ancora un po' più di tempo last year Mario Draghi Scorso Mario Draghi, After having gone to negative rates and quantitative easing, e quantitative easing and nothing happens, e niente è successo. we just need a little more time. <laughs> and Janet Yellen had said the same thing, they just need more time. Now they're starting to say something a little different. They're saying our models are broken. <laughs> the economy is not responding the way our models have forecast. So now Europe is going into recession. Quindi adesso abbiamo che eh, l'Europa è in recessione. The charts are going straight down. Eh, le, I grafici vanno verso il basso. They might miraculously turn around, but right now they're going straight down. Potrebbero anche miracolosamente fare un cambio di tendenza, però per adesso stanno andando male. Because of uh Agent Orange, President Trump. <laughs> Perché per, per, per, per, per colpa del di quello che hai in. I capelli, il parrucchino arancione, il Presidente Trump. <laughs> and, and his tariff wars or whatever, tariff man with his tariffs. E le sue tariffe, suoi diciamo la sua politica di tariffe. Which is a big global tax. Che i dazi, che in realtà non è altro che una grande tassa a livello mondiale. Causing a collapse in world trade and all the supply lines che crea un collasso nella catena di produzione internazionale, in commercio internazionale, eccetera. So German exports are what, 50% of GDP? <coughs> Quindi, uh, non so, l'export della Germania è qualcosa come, non so, il 50%, no, gro 15? Gro gross 50%. exports, I think it's 50. Che è un po' come il 50% del PIL tedesco. So if they drop 10%, there's, there goes 5% of GDP. <laughs> Quindi se diminuiscono del 10% le loro esportazioni, questo ha un impatto sulla Germania del 5% del PIL. E infatti okay. tutta Europa sta andando nella stessa direzione. And they know now that rates don't work. E In più sanno che i in tassi di interesse non funzionano. They have said we don't need to use fiscal policy, we don't want to hear about that. We'll use interest rates. We have monetary policy. detto Uh, no, no, no, non vogliamo sentire parlare di politica fiscale, vogliamo par parlare soltanto e usare soltanto la politica monetaria eh, abbassando i tassi. And, and they're scared to death right now. They don't know what they're going to do. Però adesso sono stra non sanno cosa fare, non sanno dove appendersi, dove appigliarsi. They know they need to use fiscal policy. Sanno che devono usare la politica fiscale. But they've got a lot of political capital tied up in keeping all the national deficits down. Ma hanno molto capitale politico investito nell'idea che non bisogna fare politica fiscale, e bisogna andare avanti con la politica monetaria. E il Maastricht Treaty is cast in stone: 3% deficit, 60% debt to GDP. Il trattato di Maastricht è scritto nella pietra: 3% di deficit, eccetera. C'è soltanto una via aperta, a quanto pare. Investment spending from the European level investimenti dal a livello europeo. Sì, Un modo per, per fare una cosa del genere potrebbe essere quella di avere la banca europea degli investimenti che emette bond e distribuisce ai paesi membri eh, risorse finanziarie per fare investimenti. It needs to be at least 5% of GDP every year, maybe 10%. For an ammontare of something like 5% of the PIL. Italy would get $70 billion a year for infrastructure spending. in Italia, you should be getting something like 70 miliard of euros for investments in infrastructure. Unemployment would come down to 3 or 4% and the European Union would be a resounding success. E uh, in, in un ipotetico caso del genere avremmo la disoccupazione scenderebbe a qualcosa come 4, 3 4% e l'Unione Europea ritornerebbe a potersi presentare come successo. And at least for a little while everyone would forget that it's not a true democracy. soltanto per un po' per un po' Tutti si dimenticheranno che non è una vera democrazia, è una Repubblica democratica. That's, that's the way people are. So, uh, and to for the source of this uh, 600 billion euro a year, e quindi per quanto riguarda la sorgente di questi 80, 70 miliardi di euro all'anno, the European Investment Bank would be uh, issuing bonds of some kind. Quindi avremo questa Banca Europea degli investimenti che dovrebbe emettere uh, dei bond, emettere dei titoli. There'll be some kind of an implied guarantee by the central bank, or the central bank may buy the bonds, I suspect more of an implied guarantee. Ci dovrebbe essere la Banca Centrale Europea che o compra questi, questi titoli, o che uh, esprime un'esplicita uh, garanzia su questi titoli. So the interest on the bonds would be zero, just like German bonds are today così che il tasso di interesse su questi bond sarà zero, esattamente come il tasso di interesse che ci sono sui bond tedeschi oggi. And the success of the program would ensure that it continues. E il successo del programma, il successo di questo tipo di politica sarebbe la garanzia per la sua continuazione. Ok, but I and so anyway, that's that's how I see this unfolding and maybe I'm being too optimistic. Perciò come vedo io la possibile evoluzione positiva della, della situazione all'interno dell'Unione Europea. Forse sono troppo ottimista. But, as we say, it's my story and I'm sticking to it. <laughs> Ma come si dice, è la mia storiella e starò attaccata a quella. Ok, um, about the Green New Deal. Uh, yeah. Il Green New Deal di cui si comincia a parlare in modo intensivo eh, a partire dal dibattito americano che ha degli echi anche da noi può rappresentare una svolta per un'agenda politica progressista? So, the, the, the, this 70 billion that Italy gets presumably it's likely what will be attached to it is to uh, you know, comply with the uh, idea of the green new deal in terms of uh, alternative energies and everything else beh uh, certamente questi 70 miliardi che l'Italia potrebbe ottenere per fare investimenti potrebbero benissimo essere legati a un progetto di green new deal quindi un progetto anche in termini ambientalisti I can't imagine you'd be allowed to get the money and be, go build a new coal fired power plant sai che non me che mi immagino che voi Prendiate questi diciamo, soldi e poi andate a, in, a costruire una nuova, un nuovo impianto a, a carbone. And because that much money is available, I, I see that as being directed to a, a Green New Deal, for sure. Sì, quindi eh, sicuramente io vedrei questi, questo ammontare molto importante di, di risorse finanziarie allocato, direzionato a un progetto di Green New Deal. And this will represent what I've called a turning point for sustainable life on Earth. E and I also like to say this includes progressives and conservatives. I think there's a consensus on this once the funding is available. And I also like to say this includes progressives and conservatives. I think there's a consensus on this once the funding is available. Progressisti, sia tra conservatori su una questione come questa ambientale. Quindi non dovrebbe essere necessariamente qualcosa soltanto uh, di un'agenda diciamo, progressista o di sinistra, potrebbe essere qualcosa condiviso da tutti. Perché pensa che i conservatori si oppongono a Green New Deal? I think it's I think it's based on fiscal conservatism. They don't want to see the uh national government's increased deficit spending. They're afraid of inflation that type of thing. Uh, I don't, I don't think they're against uh clean energy. Ma io penso che il motivo principale per cui i conservatori si oppongano a un Green New Deal eh, sia per il loro timore alla loro comprensione del debito pubblico e, e dell'intervento statale che crea che crea deficit, deficit. Uh, non penso che ci sia nessuno tra uh, i conservatori che sia in sé contrario a, per esempio, energie rinnovabili. Sì, penso che la questione riguardi i dilemmi che hanno in testa e il modo di valutarli eh, quindi i costi e i benefici eh, che sono diversi tra eh, diciamo i progressisti e i conservatori ma non in sé il fatto che i conservatori possano essere contro la tecnologie più verde però se una volta che ci sono i fondi da allocare che sono già lì che quindi non ci sono costi o dilemmi locazione di risorse finanziarie, io non vedo questo grande problema nello sviluppo inutile. In other words, I don't see Italy having the funding in place and then subsidizing diesel cars. If anything, they'll subsidize electric cars. It's just not the direction anything's going. Sì, non mi sembra particolarmente plausibile, almeno non mi viene in mente, non vi vedo una volta che avete questi soldi, come Italia, utilizzarli per Creare dei sussidi per le auto diesel. Mi sembra molto più realistico immaginarvi che li utilizzate per dei mezzi di trasporto elettrici o comunque ecologici. All right. um, allora, ancora torniamo un po' ai rapporti difficili tra Italia e zona euro. Allora, in passato hai sostenuto che il governo italiano per rilanciare l'economia domestica avrebbe dovuto avere un piano A di aumento significativo del deficit pubblico concordato con le istituzioni europee e un piano B di uscita dall'euro e ritorno alla lira. Ora, questo argomento piano A e piano B sono sostanzialmente spariti dall'agenda politica italiana. Eh, come commenti questo fatto che non se ne parla più, che non, non siamo più... Um, non è più all'ordine del giorno. You know, I think the time has passed for talking about leaving the euro. Beh, penso che il tempo sia un po' passato, siamo andati un po' oltre a, a un momento in cui è adeguato parlare di uscita dall'euro. Over the last couple of years there's been what has been perceived as a gradual improvement. Perché negli ultimi due anni, l'ultimo paio d'anni, c'è stato quello che è stato percepito come un graduale miglioramento. A whole generation has grown up with the euro who considers this as normal life. E c'è una generazione intera di persone che è cresciuta con l'euro e che considera l'euro, il sistema euro, lo stato della vita normale, una condizione normale. Yeah, so it's, um, you know, in the... E diciamo che il limite, la barra, è stata posta a un livello talmente basso. Che quando la disoccupazione scende dall'11% al 10.9, questo basta per creare giubilo. E viene interpretato come la prova che le politiche stanno funzionando e che ci vuole soltanto più tempo. So the the Union is, just isn't there. Quindi è un fatto che oggi il supporto politico all'idea uh, di uscire dall'euro non c'è più, non è. E non è ovvio a tutti che l'euro sia il problema. Okay, had cioè, perché l'Italia ha avuto effettivamente problemi anche prima dell'euro: high unemployment, alto livello di disoccupazione, and interest rates went up. Ma quando i tassi di interesse sono aumentati, the currency went down, La valo eh, il valore della valuta è diminuito. Yeah. Governments turned over. Turn over what you mean? Change? Change ah, of the colour. And uh and so this time, yes, we've had high unemployment. Poi, sì, eh, volta, ora alta okay, but you know interest rates haven't gone up, they're the same. The, i tassi di interesse they've sono aumentati. They've gone down. Sono anche diminuiti. Okay, there's been no inflation non c'è inflazione. Okay, the currency has been strong if you go to travel. E la valuta è forte in termini di cambio quando andate all'estero? So it's got the appearance that the only thing that's been okay through the whole crisis is the currency. Quindi ci sono degli elementi che fanno potrebbero suggerire che l'unica cosa che, che va per il verso giusto è proprio la valuta in questo periodo di crisi. So why would anybody want to leave the currency? That's the only thing that's worked. Ma allora perché dovremmo lasciare questa valuta quando è l'unica cosa che effettivamente sembra funzionare. Now ironically it is the management of the currency that has caused all the problems. Ma ironicamente è proprio il la gestione della valuta che ha creato tutti i problemi. Restar have is anybody in the street? The, the opposite is obvious to people in the street. Ma non è assolutamente ovvio so alle alla persone medie della strada, anzi quello che pare ovvio è esattamente contrario. The whole idea it'd go to Greece right after the vote to reject the Troika. remember that? Uh, they had 60 or 70% support for the vote to reject the Troika. avuto il 60-70% di supporto per per rigettare la Troika. And 70% of Greeks? said they would prefer to have the Germans run the money than to run it themselves e comunque hanno e c'era il 70% dei greci che era avrebbe preferito che i tedeschi avrebbero gestito la loro valuta piuttosto che osor then than the greek than the greek leadership alla leadership greca You know, it's, they had a horrible crisis, it's still going on, but thank goodness the Germans were running the money, at least that's okay. So, in erano i tedeschi a gestire la valuta contenti almeno di questo. It's just counterintuitive that there's some problem with the money that's causing the other problems. It's really the money that's causing the other problems. So, um, now that. However, in the last few months, now that the economies look like they're going down, ultimi mesi la valuta pare peggiorare if the economy does uh, go into recession, va in and unemployment does go up and the European Union does not uh increase deficit spending by with these investment uh programs e eh, non aumenta eh, pubblici, per esempio questo esempio che vi prima con eh, il programma europeo. But instead try some new monetary thing that isn't going to work. Ma ancora una volta cerca soltanto di applicare qualche nuova politica monetaria che non funzionerà. Then things could deteriorate enough for people to want out. A quel punto sì le, le, le cose potrebbero deteriorarsi a punto tale che anche la popol le popolazioni, i popoli vorranno lasciare uh, l'euro. Okay, let me add one other thing here that's been supporting growth for the last year or so, a couple of years. Lasciatemi dire qualcosa su quello che ha sostenuto la crescita negli ultimi anni. A few years ago uh Mario Draghi tricked the Chinese and other international portfolio managers. Tricked? Tricked. Ah, I think. Qualche anno fa, Mario Draghi ha fatto un piccolo trabocchetto con una serie di operatori finanziari cinesi internazionali. He announced we're going to do quantitative easing, and we're going to do negative rates, and they all started screaming hyperinflation. If you do that, there's going to be hyperinflation, and uh, we're going to sell all our euros. Uh, ha detto, allora adesso facciamo il quantità di vising, abbassiamo i tassi di interesse e questo creerà, uh, aumenterà molto l'inflazione. E um, yeah. and, and Mario Draghi ha detto, ok. E quindi ha fatto, e hanno venduto i loro euro. Gli operatori hanno detto, se fai questa cosa qua, allora venderemo i nostri euro. Perché vorrà dire che il valore dei nostri euro sarà diminuito. E Mario Draghi ha detto, ok, fatelo. E yeah. so, questa technical sale di euro Uh, I think reserves were reduced from 28% of portfolios to 15% or something like that. And this vendita di euro the eh, euro detained from portfolios is reduced from 28% to 15%. That drove the euro down from 140, 145, all the way down to 100% che ha portato al depreciamento del cambio dell'euro, da 1,40 a 1,15, 1,10. Almost a 50% drop, right? Quasi una diminuzione del 50%. notice everybody says, what if we go to our own currency and it drops 50%? Well, the euro just did. Qua tutti stanno... pensano che se torniamo alla nostra valuta nazionale, Uh, il cambio diminuirà del 50, del 50%. Beh, quello che in realtà è successo con l'euro. Well, because there was no domestic inflation because demand was so weak. Ma per via del fatto che, che la domanda interna era così eh, bassa e l'inflazione interna era così bassa real wages of Europeans measured globally came down a lot. In, re, in realtà i, i salari reali eh, degli europei equiparati a livello globale, sono diminuiti but, ex but, exports but exports went up, Ma le esportazioni sono aumentate. And that was Draghi's plan, export-led growth. E questo era in realtà, probabilmente, il, il progetto di Draghi, no? Di fare aumentare le esportazioni. Crush the real standard of living, but drive exports. Quindi uh, far deperire drasticamente lo standard di vita reale delle, delle popolazioni, ma Okay, so uh and unemployment came down gradually. E la But now that's all been undone by the tariffs and the trade wars. Ma adesso tutta questa costruzione è stata un po' smontata da questi dazi e queste guerre commerciali partite dagli Stati Uniti. And so when that as that's turning down, exports are turning down. This is now we're at this critical juncture. E eh, appena quindi le esportazioni cominciano a diminuire diminuiranno, siamo a un, una biforcazione. You know, e sono, sono come dire, molto incuriosito, sono, guardo avanti, guardo con interesse all'evoluzione di De, della situazione in, in Europa, in which Europa. Is de, which is che consiste nel, nell'aumento di deficit spending a livello europeo per rispondere all'aumento di disoccupazione okay. uh, supponiamo che questa idea di deficit spending per aumentare l'occupazione a livello europeo come molti pensano sia politicamente impossibile. Mm. Eh, quali sono allora i rischi economici e finanziari di una rottura della moneta unica e come è possibile minimizzare questi rischi? Ok, so the, right now the risks of breaking with the Eurosystem, I'd say, are enormous for Italy. Beh, ad ora i rischi connessi all'uscita uh, dall'euro sono molto grandi per l'Italia. For one thing, the Constitution has a balanced budget requirement. So if you start with a new currency and you have to balance the budget, it'll be even worse than things are with the euro. Quindi se uscite dalla da, dall'euro e poi eh, con la lira fate pareggio di bilancio le cose non possono essere che peggiori che adesso. And I haven't seen anyone in the leadership of any of the political parties. Recognize this and uh, be prepared to, to take proper action here. Uh, so, uh, you know, I, to answer your question, um, the risks of leaving right now would be enormous. The, the expertise just isn't in place to do it in a way that would be successful. Quindi dato che le competenze e le conoscenze non, sono, non ci sono, eh, dato che la situazione effettivamente uscire dall'euro oggi potrebbe essere molto pericoloso. We are trapped. We are trapped, siamo in trappola. Yeah. Okay. ok, come vedi il futuro dell'eurozona in generale? Ok, sono am ma though it's un po' to get a little worse before it gets Uh, sono ottimista quindi penso che andrà ancora un po' peggiorando prima che migliorerà per me l'importante è sapere che diciamo le leadership con cui gli ambienti leadership con cui ho interloquito adesso hanno capito che la politica monetaria non funziona far too long and far too high a cost to, to learn that but they finally got the message. Uh, and they also know that fiscal policy does work. Every economic forecaster uh you know supports the idea that fiscal policy does work. E pare che abbiano anche capito che la politica fiscale funziona. E qualsiasi, eh, economi eh, qualsiasi economista che fa delle previsioni eh, potrà dire che eh, la politica fiscale funziona. The talk of investment bonds at the European level is increasing. There are more and more proposals being brought up for discussion uh, every month. E i discorsi riguardanti. Questo progetto, come questo progetto di investimenti, quindi questi bond di investimento a livello europeo negli ambienti europei sono aumentati ultimamente. Quindi sono abbastanza fiducioso che. Nel futuro, un progetto come quello descritto di investimenti a livello europeo possa prendere forma e migliorare la situazione. With, with, uh, level of to the Con uh, un, un piano di investimenti un piano di investimenti a livello europeo eh, che allocchi risorse finanziarie nei vari paesi membri per almeno il 5% del PIL le, le cose miglioreranno drasticamente okay. Okay. Okay, grazie mille Warren Mosler grazie per essere venuto a tutti.